Istituto di Corniglio, Corniglio Parma, il sito è conforme ai requisiti minimi di accessibilità, si propone di fornire un buon archivio delle esperienze didattiche e delle buone pratiche maturate nel corso degli anni. Per ritira il treno Angelo Paganini, referente del progetto e Marco Pioli, dirigente scolastico. Allora se mi mettete qui vibrato col diploma e così possiamo fare una foto no voi una parte o dall'altra io faccio il messo alle cerimonie